Oggi, nello stand della Camera di Commercio, presentiamo il progetto Figlierba. Il progetto Figlierba è un progetto del PSR Regione Piemonte, le misure sulla cooperazione, e quindi è finalizzato a mettere in piedi un, un gruppo operativo che è costituito da, innanzitutto, una base di produttori, poi una comunità scientifica e poi una serie di altri soggetti che ruotano tutti quanti attorno alle filiere che sono legate alle produzioni da erba, che cos'è una produzione da erba? È una produzione che prevede che gli animali eh, si alimentino non con le risorse utilizzate convenzionalmente, quindi con tipicamente unifid eh, o cereali, ma basino la loro alimentazione su foraggi freschi e conservati a base di erba di prati con un'elevata biodiversità. Le presentazioni di oggi sono due, durante la prima proveremo a far passare l'idea di, di questo progetto, ovvero che è possibile eh, avere delle produzioni che dal punto di vista della qualità, delle caratteristiche organolettiche e anche delle caratteristiche nutrizionali sono diverse rispetto alle produzioni convenzionali tradizionalmente ottenuti con i cereali. Nel secondo intervento invece parleremo di erbe eduli, quindi di piante commestibili. Perché parlare di piante commestibili all'interno di un progetto come questo? Perché le piante commestibili, nella maggior parte dei casi, si ricavano da praterie permanenti, che sono le stesse che forniscono i foraggi che sono destinati all'alimentazione degli animali, in questo modo che è tradizionale, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, ma eh, è stato un po' dimenticato nel corso del tempo, quindi vogliamo uno, recuperare questo modo tradizionale di produrre, due eh, recuperare anche le piante edoli come sorgenti di alimentazione degli animali, perché finora sono state usate nel corso del tempo per lo più nei momenti in cui non c'era nient'altro da mangiare e quindi eh, Abbiamo questi due duplici obiettivi che sono ovviamente sostenuti da una base produttiva importante costituita nel complesso da altri 11 partner oltre all'Università di Torino che si sono messi in gioco e hanno deciso di produrre qualcosa di tradizionale ma al tempo stesso di innovativo.